Io sono Daniela Ruggeri, rappresento la comunità di Linux. Linux è una comunità di persone amanti della tecnologia, parecchie sono nerd, parecchie non sono nerd tipo me che conosco la programmazione ma non a livello bassissimo, che hanno avuto la meravigliosa idea di mettere su una rete mesh. Una rete mesh wireless con tante antenne tipo questa e hanno coperto diverse aree di Roma sono arrivati addirittura fino a Pomezia giù a Dea ai Castelli Romani e ci sono altre realtà in tutta Italia che stanno copiando questa rete e ci stiamo sempre più espandendo e, ma non diamo soltanto eh, connettività di questa LAN diamo anche altre cose come per esempio questi stupendi workshop delle digital, chiamati Digital Mass, eh, che portano la conoscenza in, soprattutto sulla tecnologia. Io sono anche presidente della Java Italian Association, quindi eh, si sposa bene anche il workshop che sto per tenere che riguarda Lego, l'unione tra Lego e Java, in un progetto open source che si chiama Legios. Due parole su Java. Che cos'è Java? Java è un linguaggio di programmazione e di ambiente, un ambiente di esecuzione progettato da James Gosling della Sun Nel 1990 la Sun stanziò circa un milione di, di dollari per progettare un'interfaccia per le piccoli elettrodomestici quindi mise su un gruppo di lavoro con a capo James Gosling e James Gosling e inventò un nuovo linguaggio che chiamò inizialmente Oc ma questo nome sembra che sia stato usato per altre tecnologie e quindi gli cambiò il nome e lo chiamò Java dal di dal caffè che prendevano i programmatori sotto l'ufficio che era un caffè Java, infatti Java ha come simbolo una tazzina di caffè. Le tre anime della piattaforma Java sono: la Standard Edition che è usata per le applicazioni standalone, l'Enterprise Edition che è utilizzata per le applicazioni web e la Micro Edition che è utilizzata per eh, l'ambiente mobile. Alcune caratteristiche. Dunque, è un linguaggio semplice, semplice rispetto ad altri linguaggi di Pro C++ che è un linguaggio che supporta eh, l'ereditarietà multipla e invece Java la supporta semplice. E poi ha altre caratteristiche che rendono più facile la vita al programmatore quando programma. Object-oriented, orientato agli oggetti, interpretato, perché Java viene, eh, compila, quando viene compilato si ferma un attimo prima della piattaforma, cioè viene compilato l'80% interpretato al 20% quando viene mandato in esecuzione in modo che questo 80% può essere spostato in qualsiasi piattaforma e in qualsiasi piattaforma girerà non è come il C perché il C si lega alla piattaforma hardware e quindi quando uno passa da un ambiente all'altro deve comunque cambiare anche il sorgente perché magari cambiano determinate funzioni che uno deve richiamare mentre Java non è così perché Java eh, lo scrivi in una volta e, e gira ovunque sicuro perché perché java eh, ehm, gira dentro un ambiente che si chiama java virtual machine quindi è controllato e non può uscire da questo ambiente quindi non può andare a toccare aree protetti eh, di memoria e generare degli errori multitreated quando eh, nacque java e lo fecero multi -traded. a quel tempo neanche il C++ era multi che cosa significa multi -traded? Il thread significa che supporta più thread e un thread sono, è un insieme di eh, comandi, un insieme di funzionalità che girano contemporaneamente nel programma in maniera parallela, questo lo spiegherò un po' più tardi portabile, per, portabile per, proprio per la, per la condizione che come ho detto è, è interpretato è compilato 80% quindi è portabile estendibile in quanto eh, supporta le l'editaria le, le, quindi qualunque libreria che è eh, fatta anche dalla Sama Cosisse ma anche fatta da terze parti può essere stessa dal programmatore e personalizzata orientata agli standard ma la cosa eh, più incredibile è che Java è stata una rivoluzione. E in Italia si è affacciata fin dal 1996. Dal 1995 si cominciava ad avere qualche sentore su Java. Nel 1996 è proprio esplosa ed ha appassionato migliaia di programmatori in tutto il mondo. Sono nate tantissime community e addirittura esiste una community tutta di donne solo su questa tecnologia internazionale che sta in Olanda si chiama Daces, dal simbolo di Duke diventato Daces col fiocco rosso in testa e infatti l'evoluzione di Java è che Java oggi è il punto di diciamo è il fulcro centrale tra le tecnologie che l'hanno preceduta da cui ha preso il punto Ah, le tecnologie che l'hanno seguita perché sono usciti fuori nuovi linguaggi come JRuby e Jiton che sono i corrispondenti di Ruby e di Python che praticamente eh, generano eh, compilato che gira nella stessa Java Virtual Machine di Java quindi usando la stessa Java Virtual Machine di Java io posso eh, utilizzare programmi differenti e li faccio girare lì dentro, uguale, ah, eh, dimenticavo, anche la Microsoft l'ha preso come punto di riferimento quando ha, ha creato il suo linguaggio, il C eh, Sharp, allora passiamo a un concetto che è tipico sia di Lego che di Java, la componibilità, componibilità significa comporre, mettere insieme componenti elementari, e quindi è contrapposto a monolitico, monolitico è qualcosa che tu fai e che non lo puoi più utilizzare, lo utilizzi soltanto per quella funzione e in nessun altro ambito. Componibile è quando tu hai tanti pezzi, li metti insieme e fai un pezzo più grande che funziona. Per esempio la, la rivoluzione del web 2.0 si basa anche sulla componibilità, perché tu nella pagina web puoi inserire, con il termine del mashup, e componenti di terze parti, per esempio, puoi mettere un video di YouTube, puoi mettere dei componenti di Google e così via, e stai facendo qualcosa di integrato con un software che fatto da altri. Un altro concetto importante è l'interoperabilità, che è la capacità eh, di una nuova tecnologia di integrarsi con soluzioni già esistenti, traendone il massimo vantaggio, cioè praticamente. E tu ti avvali di ciò che, che è già stato fatto e di ciò che si sta facendo. Il tipico è proprio l'open source, per esempio, no? che ti avvali di quello che hai fatto, di quello che stai facendo, magari contribuendo. Quindi, eh, eh, ieri era inutile inventare la, la ruota, oggi non c'è il tempo di farlo, così eh, risparmi anche tempo e impari cose nuove. Inoltre, l'interoperabilità. Ha delle regole, ovviamente bisogna documentare dettagliatamente le interfacce pubbliche delle funzionalità hardware e software, se no non puoi utilizzarlo. E utilizzare le risorse ottimali per quello che devi fare, adottare e rispettare i protocolli standard, aprirsi alla collaborazione condividendo conoscenze e risorse, quindi coltivare il senso di comuni di quello che fa anche. Linux. In Linux si fa proprio questo, si coltiva il senso della community e si condivide la conoscenza anche tramite questi workshop. Vediamo adesso Lego e Java. Sono due esempi brillanti di componibilità e interoperabilità. Lego ovviamente non ha bisogno di presentazioni perché tutti quanti più o meno abbiamo giocato con Lego da piccoli. E quindi supporta la componibilità perché tu tramite questi componenti, eh, mattoncini tu puoi realizzare tutto quello che vuoi, fare qualsiasi tipo di costruzione. L'interoperabilità perché eh, è ben documentato sul protocollo di comunicazione, soprattutto per la robotica, e l'interfaccia hardware. Java, le tre edizioni condividono totalmente il linguaggio. Le librerie possono essere portate tranquillamente su architetture e piattaforme diverse. Interoperabilità, cioè a parte il senso delle community che sono eh, nate in tutto il mondo, è disponibile per tutti i database: framework di comunicazione wired e wireless, web streaming, data type e imaging. E sono anche disponibili sorgenti di Java. Oltretutto, di Java esiste la versione standard, che è free, almeno così mi risulta. E la versione open, perché esiste il GDGap, esiste l'Open GDGap, sono due versioni parallele. Parliamo, cominciamo con l'Ego Maestro RCX, Robotic Command Explorer, sviluppato con, in collaborazione con il MIT. L'RCX è il primo esempio di Intelligent Brick. Ha una CPU di 8 bit a 16 MHz, 16 KB di ROM, 32 KB di RAM, 3 porte di input per i sensori, queste qui in alto, queste sono per i sensori, 3 porte di input, e 3 porte di output per i motori. 3 porte di input per i sensori e 3 porte di output per i motori qui c'è il bottone di Restart c'è un bottone per visualizzare lo stato dei sensori e poi c'è il, il, il bottone di, di Run di far partire il programma che eh, cioè questo è per accendere, questo è per mandare in esecuzione il programma e questo, in, in questo programma qui significa Fa passare da questo bottone è, è grigio, fa passare da un programma all'altro. In origine col software originale se ne, ne possono caricare fino a 5, 5 programmi. Oltretutto, come vedete, il, eh, il brick comunica tramite quel, questo qui, la l'IR Tower, si chiama, la Torre Infrarossi, che sarebbe questo oggetto qua. Questo oggetto qui, è la torre Infrarossi che serve appunto per, eh, per eh, fare l'upload dei programmi o cambiare il firmware oh. questo è l'ambiente che viene eh, dato in dotazione ovviamente questo ambiente eh, si può spiegare ai ragazzi dai 12 anni in poi già dai 12 anni riescono a capire i programmatori capiranno subito che questo è un diagramma a blocchi né più né meno perché, eh, come vedete, è un programma questo che, che imposta dei, dei comandi nei blocchettini, ha una, una condizione, la, la, la classica if, che prende una strada o all'altra, e poi ci sono addirittura dei programmi come muovi braccio 2.0, che è una funzione di libreria. E sulla sinistra potete vedere la libreria, e quindi ognuna di quei blocchettini è formata di altri blocchettini e può essere sia fornita dalla, dalla casa sia fatta dal programmatore, ci sono blocchi che sono semplici come istruzioni di assegnazione e blocchi più composti che sono formati di altri blocchettini, proprio il concetto di libreria, quindi un ragazzo di 12 anni può già imparare a utilizzare questo, questo a eh, utilizzare questo, appunto, questo ambiente visuale e imparare a programmare. In particolare, che cosa fa questo programma qui che vedete? È, eh, queste sono le specifiche. Un robot deve mettere suoni, alzare il cappello e girare a sinistra quando viene toccata la mano per meno di 3 secondi. Oppure eh, il robot deve mettere suoni diversi: alzare il cappello e girare a destra quando viene toccata la mano per più di 3 secondi. Praticamente quello che fa è questo più di 3 secondi no, no passare di 3 secondi passa dall'altra parte è il programma in italiano strutturato che cosa dice? italiano strutturato dice sopra c'è il, il sensore di contatto che sta sotto il braccio perciò quando io eh, spingo la mano il sensore di contatto passa a, a stato premuto quando la lascio eh, diventa stato rilasciato che cosa fa? Se, lui parte in condizione di rilasciato e dice il sensore di contatto del robot parte in posizione eh, premuta, quindi il programma in attesa che qualcuno tocchi la mano provocando il rilascio del, del, del, del sensore. Quindi il, io premo il, il, il sensore e, e parte, che cosa fa? Imposta il timer 1 fa partire il programma fa partire il timer attendi finché count 1 significa che il programma attende finché il, il, senso, il sensore non viene rilasciato di nuovo se timer è, quando viene rilasciato se timer è minore di 3 significa che sono passati meno di 3 secondi che cosa fa condizione verificata fa un bit di tipo 3 perché ci sono vari tipi di bit fa lancia il bit di tipo eh, suona il, il bit di tipo 3 e ruota a sinistra per un secondo, quindi il motore collegato alla porta C ruota verso sinistra, facendo quindi ruotare il robot verso sinistra. Dopodiché muove il braccio 2, 2 a 2 secondi, quindi il motore collegato alla porta A, ruota facendo eh, muovere il braccio 2 secondi sulla destra. Qui non ha importanza la direzione di rotazione. E, altrimenti, che cosa fa? Tutto il resto. Le stesse posizioni, però al senso inverso, ovviamente. Se ci sono domande, potete farle. Eh? Se non è chiaro qualcosa. Questo è il programma in italiano strutturato. Vediamo adesso la Legios che cosa dà. In e quando, che cosa si può scaricare dal sito della legge che potete trovare a legge su ci sono due file, uno per Windows e l'altro che funziona con Linux, Max e Solaris sia la versione 2.1.0 eh, che è stabile sia la versione 3 che è, cioè che è in testa Questo contiene la directory legios, c'è il bin che contiene gli eseguibili, poi ci sono classes che contiene i sorgenti java, poi c'è common che contiene tutti i file usati per il codice per il link e la virtual machine. Il link sarebbe l'assemblatore, quello che mette insieme i, tutte le varie funzioni di libreria. Dopo che avete compilato il programma, avete il programma compilato ma non basta, deve essere linkato che avete visto pure nell'esempio, no? Con tutti i pezzetti nell'esempio c'era muovi e braccio, per esempio, quello era formato di blocchetti di funzioni di librerie che trovate da altre parti, lo stesso Java funziona allo stesso modo. Poi ci sono gli esempi, le docs comunicazione, documentazione, Game Boy e Imple addirittura un file per la piattaforma Nintendo e GEDUS, codici e programmi di utilità. Cioè per pilotare dalla piattaforma cioè tipo io muovo la, il Game Boy? Non l'ho provato, perché io non ho neanche la piattaforma Nintendo, ma serve per, per integrare la piattaforma e pilotato dalla piattaforma, sì. Poi ce ne sono anche altre funzioni, per esempio ci sta Unix Simps, che, che contiene codice necess necessario a creare un tool di emulazione un Unix. Ci sono varie cose che mette a disposizione. Oh, queste sono importanti queste sono le due librerie che contengono eh, le classi Java per, per, per far funzionare tutto per esempio l'RCX e eh, RCXCOM, la gestione dei sensori dei motori di, e, e la comunicazione da RCX a PC quindi l'interfaccia Regios è già Java l'interfaccia Regios si sì, è Java è, già. è tutto cioè, Java viene fornito già di base come interfaccia Sì, Java. col firmware Java col fir il firmware viene scaricato e inizialmente il, il brick viene fornito con, codice, con una piattaforma scritta in C dalla Lego poi la Legios è un uh, open source che comprende anche oltre alle librerie Java per farlo funzionare per far comunicare il PC con, uh, con le anche il firmware Java e il firmware eh, Java viene scaricato flasciando originale, viene scaricato dentro il brick e viene fatto funzionare i package allora, le librerie eh, contengono questi package qua. il package eh, non è altro che un, un insieme di classi non so se qualcuno sa che cos'è una classe è un programma è un programma e, e viene suddiviso in pacchettini a cui viene dato il nome package a secondo di quello che fanno quelle classi per esempio il package java.io tut contiene tutte le classi per gestire l'input e l'output java.lang contiene il linguaggio base java poi java.util contiene eh, classi di utilità e così via importante ovviamente in questo caso sono quelli che gestiscono il robot per esempio Joss, jossx platform rcx per gestire i sensori RCX, i motori RCX, e così via. Allora, vediamo che cosa ha, eh, ovviamente, eh, ovviamente la Java virtual machine che gira dentro l'RCX non può essere uguale a quella che gira sul PC perché eh, c'è molto meno spazio, dovevano restringere tutte le possibilità non avevano a disposizione tutto lo spazio che abbiamo sul PC, no? E quindi che cosa ha in meno la, questa java virtual machine rispetto alla versione java originale? Non supporta il Garber collection. Allora il Garber collection è una funzione automatica che di libreria che ripulisce la memoria. Cioè, praticamente, voi state utilizzando il programmatore di solito, tante volte è abituato a usare tante variabili quando, quando programma, si dimentica di disallocarle, tipico, ci lo fa, e allora, a un certo punto, la memoria si, si, si riempie e il programma cessa per memory overflow. Invece, c'è sta la Java Virtual Machine, che si preoccupa di... Eh, a, praticamente ogni tanto si starta, vede tutto ciò che non è più utilizzato dentro la memoria e lo, lo disalloga senza, insomma, eh, eh, sgravando questa preoccupazione, mh, sgravando il, il programmatore di preoccuparsi di questo compito, di disallogare la memoria quando non, non è più usata. Non supporta il comando switch, il comando switch è un altro una condizione su variabili intere che, che, fa, eh, che testa il valore di una variabile intera e a secondo il valore di, di quella variabile esegue del codice piuttosto che un altro non supporta i tipi primitivi long cioè i, i tipi primitivi long sarebbero le variabili intere a 64 bit arriva fino a 32 a 64 non li gestisce la lunghezza massima che gestisce degli arre è 511 non di più instance of ritorna true per le interfacce Vabbè, questo è molto specifico comunque instance eh, eh, ritorna la tipologia di classe che stiamo usando in genere java.class eh, non crea istanze non so se eh, avete il concetto di classe e istanza di classe cioè di oggetto l'avete tutti? allora voi siete una classe di persone e quindi se è una cosa astratta, perché una persona è un qualcosa che non esiste, nella realtà ha degli attributi che potete pensare, che ha eh, le gambe, le braccia, cammina eretta e, e altri attributi anche psicologici in maniera astratta. Quando dico per esempio che Matteo è un'istanza della, della persona, allora vedo qualcosa di reale e diventa una cosa che effettivamente esiste nel caso delle classi quando parlo di una classe è una cosa astratta che non può, mh, non può eh, essere eseguita non ha posizione in memoria niente ma quando gli do un nome e la mando in, in esecuzione gli do una posizione in memoria ben definita e quindi quello mi diventa un, un qualcosa di reale che si sta eseguendo in quel momento è chiaro per tutti? Anche per te? class for name restituisce class non fatte exception perché non supporta il caricamento dinamico delle classi tipico delle, di java era, era che quando viene compilato non, non viene elencato immediatamente con tutto anche perché è interpretato ma viene caricata la classe solo quando ne ha bisogno tu basta che gli dici qual è la libreria di riferimento quindi la carica in quel momento cosa che non, invece in questo caso dentro il brick non lo fa perché viene compilato subito tutto insieme. Supporta solo fino alla versione 1.4. 1.4 di che? Di Java. Non di più. Cioè, nel senso che quando tu compili lo compili al massimo fino all'1.4, non di più. Invece la 30 la 3.0 ha, eh, ha le stesse funzionalità, le stesse caratteristiche però supporta versioni di java superiori quindi potete compilare anche versioni superiori l'architettura vabbè, c'è lo strato hardware c'è la rom sopra poi c'è il firmware che viene caricato su, sulla rom ci sono le classi base, eh, le librerie, Legios e poi c'è il programma che deve girare allora i comandi per, per l'RCX allora con leggere firm dL oppure con un nuovo comando firm dL fa caricare il firmware dentro l'RCX lo carica attualmente flashando quello vecchio legge sc o il nuovo comando legge G G G G, compila i programmi, quindi c'è il compilato. Legios Run trasferisce il binario in RCX e Legios invece eh, crea il file binario e lo trasferisce tramite ovviamente sempre con l'IR Tower, con la Torre. questo è il trasferimento del codice qui abbiamo prima di tutto il codice sorgente quindi il compilatore genera allora dal punto del codice sorgente è un programma che chiamiamo punto .java viene compilato crea un punto class dopodiché viene linkato e quindi si crea un punto bin con link. ovviamente il link prende le classi che stanno in libreria li link insieme crea un punto bin lo, lo manda eh, e poi lo carica tramite l'agis run che è il loader lo carica dentro la ROM quando viene eseguito il programma viene, eh, il loader lo prende dalla ROM quindi abbiamo il nostro programma Java e lo carica nella Java Virtual Machine che sta dentro a, a, a, al brick con, con i dati perché anche con i dati e poi lo manda in esecuzione. Vediamo il eh, Robby, un programma su Robby, come viene effettuato. Alcune cose le avete già viste. E queste sono le specifiche. Le specifiche di programma. Allora, la prima specifica è fare in modo che il robot emette i suoni. Allora, fare in modo eh, che il robot emetta dei suoni e alzi il cappello quando viene toccata la mano, quello che faceva prima, e emetta suoni diversi e giri sensi diversi a seconda della durata della pressione esercitata sulla mano e fare in modo che il robot saluti se viene colpito da una luce in faccia, perché ha il sensore ottico sul naso. Praticamente, vogliamo fare questo. Quello che avete visto, vogliamo fargli fare quello che avete visto prima, con la pressione di minore, minore di 3 e maggiore di 3 secondi e poi anche questo. Vediamo come si fa. cosa serve sapere? la base del linguaggio quindi la sintassi di java eccetera eccetera gli eventi a delega voi sapete che cos'è un evento ma sapete che cos'è un evento a delega? allora supponiamo sapete che cos'è un evento? un evento è anche questo no? il problema dell'evento è sempre il soldo cioè registrare gli interessati all'evento e questo può essere fatto in due modi o Mandando, supponiamo che io devo organizzare un evento di questo tipo come faccio? O mando a tutto il mondo a tutto, spammo completamente tutte le melliste, ma anche persone che proprio non gli interessano niente dell'evento, come potrebbe essere un macellaio, magari che non gli importa niente di informatica e potrebbe essere anche scocciato ad essere raggiunto da, da cose che non conosce. E, e quindi poi dopo ci sarà una confusione perché arriveranno. Più che meno non si sa, senza nessuna organizzazione, non si sa chi viene. Oppure, per esempio, eh, chiamo qualcuno, chiamo Alessandro e gli dico: Alessandro, delego l'organizzazione dell'evento ad Alessandro e gli dico: Alessandro, per cortesia, mi organizzi eh, la registrazione degli eventi? Alessandro fa un, un, un, una maschera poi uno studio su varie mailing che potrebbero essere interessate e spedisce attenzione ci sarebbe questo evento registrare da questa maschera chi è interessato e quindi eh, al momento opportuno noi avremo una serie di, di persone registrate a cui possiamo spedire di nuovo delle informazioni su quando si terrà questo evento l'ora e data e così via l'evento nell'ambito nel, nell informatico quale può essere eh, per esempio, un bottone potrebbe essere interessato sull'evento click, quello è un evento, ma anche eh, una finestra potrebbe essere interessata all'evento click a cui scaturisce un'azione. E una volta era organizzata in maniera molto disordinata, esisteva un unico metodo dove arrivavano eventi di tutti i tipi, quindi quel povero Bettone veniva bombardato da tutti i tipi di eventi, dal click, dal... che poteva anche non essere interessante per lui, no? E comunque appunto c'era questo bombardamento di eventi su, su tutti gli elementi grafici della maschera. E si è pensato di fare una cosa meglio, quindi di delegare una classe chiamata anche lista ascoltatrice, a gestire l'evento, che cosa fa questa lista scorsa? Dice che gli elementi grafici o altri tipi di classi che, che sono interessati a quell'evento non fanno altro che registrarsi in questa lista. Dopodiché al momento giusto questa lista eh, gli eventi verranno eh, informati che è avvenuto l'evento e quindi verrà eseguito un codice che il programmatore avrà predisposto, in questa lista, da essere eseguito. I thread. I thread, eh, ne abbiamo parlato, sono molto importanti perché il programma, in molti casi, non è detto che, eh, che, che voglia eseguire il codice in maniera sequenziale. Magari ha bisogno che il codice, i pezzi di codice eh, coesistano insieme e girino nel stesso programma perché è necessario che sia così. Per esempio supponiamo che noi stiamo gestendo un grafico no? con dei dati che provengono da internet e che si refrescia in maniera eh, a secondo dei dati che arrivano si, si ridimensiona il grafico. No, il programma non è in grado di disegnare il grafico e contemporaneamente prelevare i i dati che arrivano da ha bisogno di due thread paralleli che fanno le, le, queste cose distinte che poi comunicano fra di loro. Allora, vediamo che cosa abbiamo utilizzato per eseguire il programma che avete visto, che avete appena visto. Prima di tutto, la classe timer, ovviamente, perché noi. Eh, abbiamo eh, utilizzato il tempo e quindi utilizziamo la classe timer per gestire il tempo l'intervallo di tempo di 3 secondi, poi la classe la lista ascoltatrice del tempo. Perché qui abbiamo un evento e un evento che passati 3 secondi, c'è il cosiddetto time-out, c'è un, eh, un tempo che è decorso dopo 3 secondi. E questa lista ascoltrodice ha un metodo, il metodo è la funzione che viene richiamata quando, quando sono passati 3 secondi. Oh, poi abbiamo un alt altri ehm, due eventi, uno che gestisce il sensore ottico e uno che gestisce il sensore di contatto, perché il sensore ottico ehm, deve gestire l'evento è cambiato lo stato cioè praticamente da buio sono arriva, eh, lo stato buio e lo stato luce sono un cambiamento eh, è un evento questo che è cambiato stato è lo stesso il, il sensore di, di contatto che passa dallo stato premuto allo stato rilasciato o viceversa lo stato rilasciato allo stato premuto e quindi fa cose diverse allora per per il sensore, il sensore eh, usiamo la classe Sensor, che è una stazione di sensore, in particolare Sensor.S1 rappresenta il sensore collegato alla porta 1 e sulla porta 1 noi abbiamo il sensore ottico. Le, le porte sono numerate da 1 a 3, mentre i motori ABC. Poi c'è la, la lista ascoltadice della, eh, del sensore. Che è quella che si preoccupa di intercettare questo evento e di mandare in esecuzione lo stato quando cambia. Eh, il metodo quando cambia eh, lo stato. E questo stato si chiama State Changed. Il programmatore metterà del codice opportuno per gestire lo stato abbiamo la sensor constant che è la classe statica che contiene tutte le costanti che servono per il sensore altri classi usati ovviamente la classe motor in particolare motor.a e motor.c sono i motori che sono collegati alle porte a e alle porte c button sì, viene utilizzata anche questa ma eh, qui non ne parlerò eh, perché c'è button.run è il bottone eh, verde quello che fa partire il programma e poi c'è punto, anche punto .view e punto .prgm però comunque non vengono usati in questo caso sound per, la, per i suoni, la classe sound e vediamo come si realizza il tempo allora, prima di tutto il primo è cosa che istanziamo una variabile di tipo booleano booleano significa che è una variabile che, che può assumere due valori 0, 1, o vero e falso ok la chiamiamo timeless3 e gli diamo valore vero all'inizio poi istanziamo istanziare Ve l'ho spiegato qual è istanziare significa dare una posizione di memoria con un nome a una determinata classe. La classe chi è? Timer. Distanza. Il nome della classe chi è? Timer. Quella T minuscolo. New è per costruire la classe, e per costruire l'istanza. E, e che cosa dice? Dice che questa uh, istanza deve essere eh, Creata con 3000 millisecondi, questo è il tempo di decorrenza, 3 secondi, 3000 millisecondi. E associata, e contemporaneamente, deve essere registrata nella, eh, timer, nella, nella lista scorsa, dice Timer Listener. Subito dopo, questa è una notazione particolare eh, di come istanziare una classe, che diciamo qui. Eh, lo annuncio però non ha un nome questa classe l'istanza di questa classe perché è in, se è istanziata in questo modo il new serve per creare l'istanza della classe ma in questo caso non viene dato il nome perché è una classe anonima comunque vabbè infatti il codice da eseguire è subito dopo scritto il metodo che verrà richiamato quando cambia eh, quando sono decorsi 3 secondi è timeout. E che cosa fa questo timeout? Mette, significa che sono passati 3 secondi, quindi mette a false quella booleana lì perché sono passati 3 secondi, quindi è false, non è minore di 3, quindi è false e poi stoppa eh, questa istanza. C'è qualche domanda su questo? capito la cosa senza nome che cosa è senza nome? l'istanza eh, è senza nome come vedete non è timer. timer lies eh, ah i, quella dentro timer si ha sì, il sì. nome ma l'istanza che viene fatta dentro ah, di quella non classe non ha nome questo. è una classe anonima però è una classe reale anche se è anonima tanto è vero che quando viene compilata se uno va, eh, va a vedere come si chiama quella classe, perché gli dà comunque un nome, viene chiamata con il nome della classe principale che è eh, Inventorbot, il nome di questo programma è Inventorbot, dollaro 1. La chiama comunque in qualche modo. Qualche domanda fin qui? si chiude l'istanza di timer proprio. si chiude l'istanza di timer diciamo che poteva anche non essere messa perché quando è decorso è finito il tempo oh, vediamo i sensori la classe server contest, constant contiene questi, questi, queste variabili che sono il tipo il, la modalità di misura cioè la misura Soprattutto il tipo e la, e la misura. Il tipo può essere type light, type touch, temp, rot, row. Dunque, eh, light è per il sensore ottico. Con, eh, touch per il sensore di contatto. Temp per la temperatura. Rot è un sensore di rotazione. E row è un... Eh, se noi vogliamo utilizzare un sensore qualsiasi, eh, mettiamo row perché non sappiamo come gestirlo, quindi potrebbe essere un sensore di qualunque tipo per la, e per la misura di quel sensore esiste la misura di rotazione perché nel caso per esempio di un motore voi eh, volete misurare l'angolo per esempio no? bull, booleano nel caso del, del sensore di, di contatto poi c'è eh, DEG eh, temperatura in gradi di Celsius. DEG F in Fahrenheit. e fa la. Vabbè, questa è una cosa. Fa la, la media delle transazioni, aggiunge uno per un, ciascun booleano vero, da falso a vero e viceversa. Poi c'è PCT percentuale, molto usato, anzi, lo uso pure qui. Per la misura del sensore ottico, perché mh, la luce può avere intensità da 0 fino, fino a 100, con la percentuale, no? perché tutta, la luce non è tutta intensità, può essere un'intensità bassa, un'intensità alta. Poi c'è ehm, il type row, c'è un valore tra, da 0 a 1023, eh, cioè 5 volte. L'unità di misura, questa è una tabellina per, per indicare come cambiano le unità di misura in funzione del, dei sensori. Per esempio, il volta 0 c'ha ρ0, sensor ROM 0, ottico e temperatura non definita, il contatto in quel caso è 1 e così via, fino alla volta 5, row 1023 sensor ROM infinito, ottico 0, e, e sensore di contatto 0 vediamo adesso come viene gestito l'evento per il sensore di contatto voi avete visto che quando spingo la mano non faccio altro che premere su un, settore, su un sensore di comando e far cambiare lo stato del sensore da rilasciato a premuto quindi che cosa faccio? il sensore si porta, sta sulla porta 1 quindi attivo la porta 1 e, e lo imposto a valore 0 cioè ho poi rilasciato. Dopodiché eh, gli imposto sia la tipologia del sensore, quella posta che è touch, perché è un sensore di contatto, e la modalità di misura, che è un booleano. <coughs> Lo registro nella lista ascoltatrice dei sensori che prevede uno stato che si chiama state changed. Questo gen restituisce dei parametri che sono il sensore stesso e il valore vecchio, cioè quello che aveva precedentemente, e quello nuovo. Quindi se il valore vecchio era 1, cioè se il valore vecchio era rilasciato e ora è 0, cioè il valore nuovo è, è premuto, e cioè contrario, il sensore in saldo di premuto start, fa partire il, eh, il timer fa partire il timer in che modo? mette il timer s 3 a, 2, a 3 perché partiamo da 0 no? e faccio partire col timer start faccio partire quel timer che avete visto in questo modo si fa partire e return intanto il, il, il, il, il timer fa, comincia a contare no? i secondi si stopperà o se qualcuno lo stoppa prima, cioè quando io faccio passare meno dei, dei secondi, oppure quando è decorso il termine. Allora, se, se, eh, se sto in questa condizione di premuto esegue questo codice che abbiamo detto. Altrimenti... Può indicare, sulla, come? può indicare sulla lavagna invece sullo schermo, che uno non vede che cosa ah, stai indicando allora Qui se passo da, da, eh, da condizione di rilasciato a condizione di premuto, sensore in stato di premuto, inizia il timer. Parte il timer, no? Quindi inizia impostando questa variabile a true perché è minore di 3 e parte da 0, timer. E fa timer.start, cioè parte il timer, quello precedentemente che avete visto e return. Se non sta in questa condizione invece, cioè condizione opposta, cioè io ho rilasciato, allora che cosa faccio? Significa che ho rilasciato, devo andare a vedere che cosa è successo. Allora, prima di tutto, fermo il timer e ne vado a domandare se questo valore qua è diventato false, perché se sto a passare 3 secondi è diventato false, no? è diventato ehm, no forse, forse e quindi fa tutta questa sbrutolata di roba cioè se è minore di 3 suona questi se fa se questi è, valori ma è true il valore se è true scusa se è true eh, suona questi, tu, eh, questi suoni qui fa questi suoni qua manda avanti il motore C per un secondo, mille millisecondi e lo ferma poi suona altre cose manda avanti il motore A del cappello per due secondi e lo ferma e poi rimanda indietro il, il motore C quando gira dall'altra parte prima gira da una parte e poi gira si rimette a posto e ritorna in posizione originale chiaro fin qui? Questo se è minore di 3, se no se è maggiore di 3 fa esattamente altre cose, al contrario, insomma, dall'altra parte. qualche domanda? Tutto a, ok? Ah. Passiamo a considerare il sensore ottico. Allora, il sensore ottico sta sulla porta 3 e quindi l'attivo con ATV e imposto a 0. Imposto il, se, il tipo e la misura a sensore ottico o type light e, e la, la misura a tipo percentuale in modo che posso vedere che valore mi distribuisce quando viene colpito dalla, dalla luce. Dopodiché il sensore lo registro nella lista degli eventi e quindi quando cambierà stato cioè quando il sensore passerà dallo stato buio allo stato luce verrà intercettato da questa lista e quindi manda in esecuzione il codice dentro state time change in particolare questo è un valore empirico se il valore che io ho rilevato che è questo, a ah, new value che mi restituisce questo metodo è maggiore di 80 per me è forte luce è un valore empirico che ho messo lì e che cosa faccio se viene colpito? manda avanti il motore A per due secondi e poi lo stoppo quello che avete visto chiaro? questi sono i comandi per farlo funzionare il programma una volta scritto bisogna Bisogna far, eh, impostare la variabile Legios Home, dove si trova tutto il, il progetto della Legios. La variabile class pat è la variabile Java che sta a indicare le librerie che voglio usare, che sono queste due, PCRCXCOM, che contengono tutte le funzionalità per far funzionare l'rcx Il path che mi dice dove stanno i binari della Legios e dove stanno i binari del eh, del Java, del GDK, io sto utilizzando. Questo qui serve per interfacciare eh, la torre a infrarossi e poi con l'EGS5 questo è il programma in, inventorbot.java il programma lo, lo compilo e poi eh, lo linko e lo mando eh, direttamente dentro. Dal CX Chiaro? Questo è per Windows e questo è per Linux. Stessa cosa però con i comandi di Linux. Ma uno quindi potrebbe mh, aggiungere dei sensori personali? Sì, anche. Ormai esistono industrie dei sensori per Linux. Per, per l'NXT soprattutto tanto per quello questo è il modello passato infatti con arduino anche eh. puoi fare quello che ti pare cioè so. quindi me puoi interfacciare arduino all'Eio sì, sì ci sono un sacco dei sensori arduino che supportano NXT sì siccome che i programmi sono open non tanto questo qui che è un po' più proprietario quanto quello dell'NXT che è tutto open, compreso, compreso l'hardware e quindi tramite quello tu puoi fare quello che ti pare, eh, perché c'hai i sorgenti, se si, puoi scrivere programmi in C, puoi fare quello che ti pare avendo anche le specifiche, i diagrammi i hardware e tutto, i sensori. Oh, vediamo adesso come interfacciare l'RCX da web. Allora, questi modelli... Ehm, la Legios non dà soltanto eh, i programmi per il firm e i programmi per farli funzionare, ma c'è dentro anche un web server. La Legios dà anche un web server e anche un serverlet container. Che cos'è un web server? Lo sapete tutti? È il web che è il servitore che, quando voi avete un browser e caricate una pagina HTML, non fate altro che spedire un, un, un, un comando HTTP a un servitore che si chiama web server che prende questo, la vostra richiesta prende il programma e ve lo dà però non basta perché serve anche un, ehm, un server at container che andrò a, a spiegarvi che cos'è e, e in particolare questa architettura cosa fa? dal browser ovviamente se questo rcx supportasse il wifi potrebbe avere un ip e quindi potrebbe essere collegato in rete e quindi eh, essendo collegato in rete io potrei interfacciarmi direttamente con lui attraverso internet purtroppo questo non è possibile perché, perché questo non supporta il wifi supporta solo infrarossi quindi passa sempre verso questo aggeggio ah, quindi io i comandi li devo eh, mandare a una specie di proxy che conosce il linguaggio di questo e quindi prende questo comando HTTP, glielo spedisce e lui lo spedisce al, a, al robot. È chiaro? E quindi che cosa fa questo? Io da browser lancio una transazione con un IP, con IP eh, una transazione a, a questo proxy che sta in attesa su una determinata porta con un parametro, saluto qua a destra o saluto qua a sinistra. E quindi a secondo che se io gli dico eh, saluto se io gli dico saluto qua a destra, lui gira sulla destra. Saluto qua a sinistra, gira sulla sinistra non solo, ma mi manda un messaggio indietro in HTML. Eseguito saluto a destra, eseguito saluto a sinistra vediamo come farlo allora, innanzitutto vi faccio vedere come farlo io ho avuto dei, alcuni problemi ultimamente perché sono passata dalla macchina Windows 32 bit alla macchina Windows 64 bit questo oggetto ha cioè un firmware che è soltanto a, a 32 bit quindi quando andate a provarlo su questa macchina non funzionava niente e quindi non sapevo come fare perché non esisteva il, il driver per questo oggetto e allora ho chiamato un ragazzo di Linux, che qui non lo vedo, eh, non è potuto venire, è eh, Lux, che mi ha installato una macchina virtuale. È online, ti vede? Ah? È online. <ride> che mi ha installato una macchina virtuale su questo PC. Ora ve lo faccio vedere. E inizialmente abbiamo installato Ubuntu a 64 bit. È stato un errore, perché... Uh, Linux abbiamo capito che ormai ha più driver eh, Linux che Windows e quindi supportava il, questo, questo driver, diciamo questa porta. Però mancavano le librerie 64 bit per collegarsi all'ECO, Quindi il problema era lo stesso. Allora a questo punto noi abbiamo deciso, faccio partire anche quell'altra sì. registrazione, di installare come si fa a partire? Eh, c'ha il programma in attesa per farlo partire ctrl alt s forse ctrl alt -S. No. s quella che abbiamo provato non è quello lì in basso, l'ultimo? questo no, non è questo non è questo. Qual era? Non eh, fallo ripartire si, sì, vai Sì, sta, sta registrando. Ah, sta registrando, ok, perfetto. Allora, ehm, è questa qui la macchina virtuale, eccola qua, questa è la Ubuntu, questa è la macchina Windows XP, da bio. Ma insomma, che hai preso? Una macchina a 32 bit? Sì, è allora, più semplice. Anche, sono una macchina a 32 bit allora il, eh, il proxy è praticamente questo qua si chiama KTT proxy e fa parte del package jossx rcxcon e lo lanciamo sulla porta 90 90-90 lo lanciamo e lui si mette in attesa de, eh, del eh, elemento da browser quindi startiamo il browser l'ip dove si trova eh, l'elemento è localhost o 127.0.0.1 quindi localhost la porta è 90.90 -90. programma... no, mi sa che hai sbagliato eh. Eh. Non non la la ho sbagliato qualcosa Il programma si chiama HTTP InventorBot il parametro saluto uguale sinistra e diamo invio. Andiamo a vedere cosa succede. Ah, no, ah, scusate, c'è un'altra cosa che dovevo fare. Che è la registrazione dell'USB, del, del, del LEGO. Una parte che sulla macchina virtuale. No, eh, sì, sulla macchina virtuale, lo dobbiamo, praticamente lo facciamo da qua. Ma il browser ti dovrebbe funzionare anche sull'altra macchina normale. Sì, anche sull'altra macchina, infatti dopo lo faccio vedere. Eh, ti conviene? Ecco, ecco fatto. Mi ho dimenticato la dimentica <coughs> che quella sulla porta USB c'era lego. Ok, adesso va bene. Li facciamo ripartire. L'ho chiuso però non devo vedere dove sta. Dove sta? No, eh, è chiuso? Non ci sta. È oh, sta sì, su. ho capito, eh. però doveva essere sul desktop, A eh, Sinistra, c'era slide sì. sotto. Ah. Ok. Ricominciamo. Rost. 90, 90 Slash. il programma ha cominciato a ehm, spedire il carattere G che è il primo carattere del comando HTTP GET quindi accendiamo questo Sta restituendo qualcosa e eseguito saluto a sinistra. Vedete? Lo stesso se faccio a destra, è eh, che lo faccio, ma la cosa interessante è che la cosa, visto che sono due, eh, eh, diciamo, due macchine, è come se fosse. Questo come se fosse un server remoto, quindi funziona anche dall'altra parte. Se io qui adesso vedo e eh, cerco di vedere qual è l'IP dunque l'IP è 10.172.0.172 quindi se io adesso ristatto il programma e chiamo questa volta sull'altra macchina questo codice qui http punto 172 punto zero, è sbagliato era 0, 72. Era 0. Mm. sì 0 zero. Eh. Il punto 0 punto zero. punto 172 slash http inventor botta saluto uguale a sinistra e do invio di qua non ha preso nulla <ride> ha dimenticato qua ah sì, ah, giusto, no. giusto aspetta eh dimenticato la porta. due punti 90-90 ecco, vedete? vedete? è un po' ecco saluto a sinistra e quindi vediamo adesso come viene fatto il programma Allora, queste sono le specifiche allora, fare in modo che il robot emetta dei suoni alzi il cappello vabbè, queste sono le specifiche e poi alla fine il, il robot deve rispondere di aver eseguito il comando in, lingu in linguaggio HTML di che cosa serve? ovviamente oltre alla base del linguaggio Java la sintassi del linguaggio Java serve conoscere l'HTML la base dell'HTML sono quelle cosette Basta. Le servlet, che cosa sono le servlet? Dunque, le servlet sono eh, Common eh, CGI, Common Gateway Interface. Che cos'è una Common Gateway Interface? È un programma che viene eh, che può essere scritto in qualsiasi linguaggio, non è detto che debba essere scritto in Java, che viene eh, startato cioè, quando noi chiamiamo una pagina html, il web server non fa altro che distribuirvi quella pagina. Ma se noi vogliamo fare, eseguire un programma, allora eh, gli diciamo, guarda, starta questo programma e, e il web server fa, eh, fa, lancerà quel programma. Però in particolare, se la, la servlet non è un programma eseguibile, come abbiamo detto, no? perché viene compilato fino all'80%, quindi ha bisogno di un serverlet container che supporta, legge se lo supporta, che cosa fa questo serverlet container? Compila, interpreta diciamo, l'ultima parte, ne crea un eseguibile e, e lo manda in esecuzione. Quindi oltre al web server ci deve essere la Java Vittorna dentro che fa eh, compilare, che, che, insomma dove gira questo problema. Quindi, come avete visto, da Shell bisogna lanciare questo, questo comando con le opportune variabili d'ambiente, che è eh, HTTP proxy con la porta, mh, porta proxy. E dal browser poi c'è l'IP server, quello che avete visto. No? Oh. E questo è il programma. Il programma l'abbiamo chiamato HTTP Inventor Bot estende, cioè eredita dalla classe della libreria che si chiama HTTP serverlet è una serverlet, a tutti gli effetti Imple implementa un'interfaccia vabbè mh, non vi spiego adesso che cos'è un'interfaccia, è una classe particolare in questo caso sensor constant contiene solo costanti e che cosa fa? c'è cioè una parte di inizializzazione di linguaggio HTML come vedete, sono queste stringhe che verranno spedite di risposta quando viene eseguito eh, il programma. La ricezione. Al momento che il brick eh, riceve il comando HTTP viene startato il metodo duget. E che cosa fa il metodo duget? Eh, prende il valore eh, dalla request, la request sarebbe quello che gli viene spedito, estrae il parametro saluto e se saluto è diverso da null si va a domandare se il primo carattere è S questo anche perché non si va a domandare tutto anche perché la, la comunicazione è piuttosto lenta quindi basta il carattere S che gli arriva e lui invoca cioè fa, eh, il metodo turn left di cui non ho riportato il codice perché è lo stesso di quello che, di cui vi ho parlato precedentemente fa altro che una serie di emissione di suoni, gira a destra, gira a sinistra e così via. Altrimenti dice eh, turn right e eh, dopo aver fatto turn left eh, invoca questo, eh, questo eh, altro metodo che si chiama println che non fa altro che stampare, cioè scrivere, spedire verso la porta l'HTML1, quelle variabili che io avevo già prefincato cioè quel carattere HTML quei caratteri HTML eseguito solo a sinistra, eseguito solo da, a destra e questo è il metodo è quello che fa, cioè, scrive sul canale di comunicazione questi caratteri l'esempio è quello che in più le, va le variabili che bisogna impostare che sono legioscom le, eh, dove sta il eh, progetto della legios classpath che è eh, la variabile d'ambiente java eh, dove mh, per dirgli dove sono le librerie che deve usare il path eh, ovviamente il RCX, eh, la variabile RCX, TTY per comunicare con i da, con la torre e poi il comando, il comando Java oh. cominciamo a parlare dell'Nxt allora ah, l'Nxt il Duget partiva da solo o lo dovevi mettere tu dentro? No, eh, il duget viene, eh, viene eh, intercettato, viene chiamato quando, quando riceve una response automatica automatico. Ah, automatico. Sì. Scusa, chiudi Skype? No, registriamo tutte le. Ha ragione. No, no, chiudilo proprio. Questo. Ah scusa, perché mi sbaglio sempre sì. Allora, vediamo un po' l'NXT. Ha un doppio micro, micro, micro, eh, microcontrollore, C ha l'ARM7 a 32 bit che è il cuore proprio del, del eh, processore. 256 KB di flash e 64 KB di RAM. Già cominciamo ad avere qualcosa di più potente. E poi ha un coprocessore a, a 8 bit, 4 eh, KB. Di flash 512 byte di RAM, 4 ingressi quindi c'è un ingresso in più rispetto all'altro per i sensori. Tre uscite per i motori, interfaccia USB e Bluetooth display grafico 100x64 pixel. Audio playback a 8 kHz quindi supporta anche i WAV, parla pure, insomma, si possono fare dei piccoli WAV. E può far parlare qualcosa dire qualcosa possibilità di realizzare un network di 4 NXT un master e slave. cioè uno principale che, che comanda altri 3 NXT via bluetooth via brutto, certo questa è la struttura c'è cioè il processore main e poi c'è il modulo Bluetooth che comunica il modulo Bluetooth e con la, il supporto per la batteria e per, comunica col display, c'è l'USB, il sound, c'è cioè l'uscita per il vocale, poi collabora col coprocessore e ci sono i, i, i bottoni che comunicano col coprocessore e così via. Oh. Il, la Lego subito dopo aver realizzato questo RCX eh, fece partire un progetto completamente open questo, sia dal punto di vista hardware che dal punto di vista software praticamente la Lego mette a disposizione della comunità, dei sviluppatori eh, sia aggiornamenti firmware, tutto il codice che volete proprio sia il, il codice C ovviamente perché è, perché è scritto in C e sia tutti gli schemi hardware come sia dei sensori di tutto il protocollo di comunicazione bluetooth che usa, tutto e anche gli strumenti di sviluppo e questo lo, lo mette in, in, in, sulla Lego questo è il sito della Lego della Lego Maestro e questo è il robot qui potete fare diverse cose. Questo è l'ambiente di sviluppo, vedete che diventa un po' più professionale questo ambiente, anche molto più bello dal punto di vista grafico. Chiama allora, LabVIU. Vediamo la comunicazione come avviene, la comunicazione con altri tre NXT, uno è, eh, la, eh, è master, gli altri tre sono slave, ha quattro canali di comunicazione, sul canale di, canale di comunicazione 0 c'è cioè il master, e cioè sul canale 0 da slave al master, i canali 1, 2 e 3 la comunicazione è da master. Gli slave, però la comunicazione è uno a uno, cioè quando il master è occupato a parlare con uno slave non può parlare con gli altri due, la comunicazione è solo uno a uno. La comunicazione con gli altri dispositivi, a tramite Bluetooth, può interfacciare sia il PC sia che i cellulari, i tablet, quello che volete. Poi ci sono alcuni che forniscono anche interfacce sensori Wi-Fi, quindi tramite il sensore WiFi può comunicare via Wi-Fi lo stesso con gli altri dispositivi. Inoltre, l'NXT può comunicare con un ricevitore Bluetooth e GPS e quindi eh, fornire informazioni sulla sua posizione al PC quando viene interrogato. Inoltre, tramite un sensore eh, a infrarossi, può comunicare con l'NXT, con l'LRCX. Allora, vediamo che tipo di comunicazione supporta. Allora, eh, da NXT verso, eh, si può usare, verso, cioè verso NXT si può usare il protocollo LCP, cioè il protocollo LEGO Communication Protocol. Fatto proprio dalla Lego, stabilito dalla la, la, la Lego, in che modo? Indipendentemente dal firmware che ha, eh, il, firmware che ha il robot, si può comunicare eh, tramite questo protocollo, perché Java supporta questo protocollo. Verso e da NXT, con programmi Java, che significa? che se io ho un firmware java dentro posso comunicare da pc con un, da programma, con un programma java a programma java che è un programma che spedisce e un programma che riceve con un protocollo lcp o con un protocollo inventato da me, cioè io apro una socket verso che dico io e mi invento un protocollo di comunicazione intanto java è, lì, java è qua, quindi il protocollo lo posso inventare Allora, vediamo i file che è messi a disposizione per questo Lego da Legios. C'è la versione 0.9.1 sia per Windows che per Linux e per Mac, che sono scaricabili dal sito della Legios, come quell'altro: contenuto dell'installazione, comandi di linea per compilare e, e per lanciare programmi di supporto. API Legios con i sorgenti, tutti, quasi tutto c'ha tutti i sorgenti, tranne eh, determinate eh, librerie fatte da diverse parti che non, non vogliono rilasciare i sorgenti, ma quasi tutto sono tutti, tutti i sorgenti, quelli fatti dalla Legios, tutti sono i sorgenti. Quindi eh, API Legios con i sorgenti per creare programmi Java da installare nell'NST, per creare programmi Java da installare sul PC ci sono esempi. Tutto. Poi c'è anche il driver USB per NXT, ovviamente pure questo 32 bit per piattaforma Mac o per piattaforma Windows, qui c'è una panoramica di comandi di linea. Ehm, per esempio NXJ NXJC per compilare il programma Legios per linkare, per fare l'upload, per fare il flash. Delle, della firmware e sostituirlo con quello Java e così via, programmi di supporto, che per esempio ci sono programmi grafici che permettono il programma che uno mette dentro a, al Brick, può essere lanciato direttamente dal Brick oppure può essere lanciato da un programma grafico che comunica perché ha i, i, i comandi di, di eh, LCP. Che è cioè di Lego Communication Protocol che possono startare dei programmi dentro a BIC e poi ci sono le librerie Java e sono le classes.jar per far girare, uh, per i programmi da far girare nell'NXT, pccom.jar sono abilegios per i programmi che girano su PC e, e che comunicano con uh, l'NXT. Uh, poi ci sono i programmi di di tool e programmi per fare i grafici ma poi ce ne sono un mare di altri messi a disposizione. BlueCop è importante BlueCop.java e BlueCop.gpl.java sono importanti perché gestiscono Bluetooth il primo gestisce Bluetooth sia su piattaforma Mac che su Soleil e che su Microsoft e l'altro su Linux e poi ci sono altri programmi forniti da terze parti Oh, l'ambiente di tool, esiste il plugin per Eclipse che la Legios raccomanda, è l'ambiente top per la Legios, poi ci esistono anche dei plugin per NetBeans e poi esistono anche altri IDE che però vanno eh, associati all'utilizzo di Ant, che è un progetto a base per la compilazione di script contenuti in non fa che si chiama build xml, però comunque noi abbiamo utilizzato Glipps perché è l'ambiente più conosciuto. E passiamo a, al controllo del robot via web, le specifiche. Dalla maschera web far camminare il robot avanti e indietro e fermarlo. Se il sensore ottico viene colpito da una luce fa camminare il robot in avanti, se il sensore ha ultrasuoni incontra un ostacolo, fermare il robot. Cosa serve? Ho utilizzato l'ultima versione Java standard edition, un GSP servalette container, vi spiegherò che cosa è un GSP, la maschera GSP, un bin e Java, una servalette, le librerie Legios per far comunicare il robot via Bluetooth e un browser. Vediamo un po' che cos'è. Una Java Server Page. Dunque la Java Server Page è simile a, a una pagina ASP, che è la corrispondente della maschera, maschera è una Java che, che praticamente contiene eh, sia codice Java che codice HTML, quindi sta un gradino sopra della server. La server serve per, per restituire pagine web dinamiche, okay. la GSP pure, però lo fa in maniera un po' più astratta, in modo che, eh, e quindi, essendo un livello superiore, ha bisogno di un precompilatore, diciamo di un interprete di questo codice. Che cosa fa l'interprete di questo codice? Non fa altro che compilare questo codice e farlo diventare una server, quindi trasformarlo in, una, in un punto Java. Dopodiché il compilatore, ci cioè sarà un compilatore che lo fa diventare un punto grasso e poi andrà aumentare in esecuzione. Che è utile per varie cose ovviamente. Allora, no, questa è l'architettura che abbiamo usato. Quello che vedete, il riquadro, il riquadro qui, intorno, è il contenitore dove gira la nostra applicazione. Che abbiamo utilizzato un contenitore che si chiama Tomcat, Tomcat della versione 7.0 che è stato fatto da, eh, Apache, ehm, dal progetto Apache è un progetto eh, open source, anche questo e che cosa fa? Allora, il dal browser viene richiamata non una pagina HTML ma una pagina GSP quindi con un'estensione .gsp alla pagina GSP è associato un BIN. Che cos'è il BIN? Il BIN di solito viene sempre associato a, a, a, a tutti gli elementi grafici della maschera. Cioè, per esempio, bottoni, eh, testi, eccetera, eccetera. Quando un elemento di questa maschera viene eh, cambiato, viene eseguito il codice corrispondente dentro al BIN. Il BIN è una classe. È una classe che Interf è associata, che viaggia cioè, parli di un'interfaccia tra uh, HTML, HTML sì, sì. un form HTML semplice. Sì, sì, no. tu immagina che a questo sì, form sì. Che... Cioè sulla action dei di, diciamo, della form eh, ci sta. Praticamente questo bin viene automaticamente chiamato con un certo modo, automaticamente chiamato e quindi eseguito il codice in corrispondenza di, di, di questo, del nome del campo, per esempio di un'area di testo. E che nel bin chiamiamo proprietà della maschera, e quindi proprietà del bin. E viene se per esempio l'area di testo si chiama testo, nel bin troverai set testo per impostare il valore che viene chiamato per impostare il valore o get testo per leggere il valore. Poi ve lo spiegherò meglio, comunque. Ok. Allora che cosa fa? Lui parte e a secondo quello che fa eh, comunica in bluetooth con quel eh, con l'nxt la parte sotto è stata necessaria perché perché noi abbiamo in questo caso una comunicazione che va dal browser spingendo i tasti verso l'nxt ma è una comunicazione a senso unico non abbiamo modo visto che questa è una transazione la transazione qual è la specifica eh, la caratteristica di una transazione che parte, si ferma e sta lì in attesa che qualcuno faccia qualcosa su quella transazione, sta lì, non, non viene eseguito nessun codice, se, non, se nessuno clicca e quindi c'erano due modi per, per poter sapere il, interrogare i sensori visto che non stiamo facendo niente e vogliamo sapere se questo, questo, questo robot sta spiaccicandosi. su in, in, su un muro, per esempio, no? Quindi dobbiamo sapere se, che cosa sta intercettando l'ultrasuono, mettiamo. Allora possiamo farlo in due modi: o mettendo in refresh la GSP, cioè come fanno le pagine dei giornali che si refreshano, no? si refreshano e fanno partire qualcosa, ma era brutto, non mi piaceva. Oppure fa startare una servlet, la prima una volta sola, come vedete, una servlet, che fa partire un thread e sta lì in memoria ciclicamente, ogni, ogni due secondi, un secondo quello che è, si va a interrogare ma che è successo, il bottone è stato premuto, eh, l'ultrasuonica che valore che ha dei valori davanti, c'è qualcosa, il sensore ottico, il sensore ottico è stato colpito da una luce, ogni volta sta lì a domandarsi queste cose e poi le restituisce e, e fa delle azioni se si verifica. E questa è l'architettura. La maschera che viene mostrata è questa: cioè avanti per mandare avanti il, eh, il robot, stop per fermarlo, indietro per mandarlo indietro, muovere le braccia. Abiliare, questo è stato necessario: abilità e disabilità. Suono perché quando il robot cammina procura dei suoni, e, e, e siccome che il suono fa fare altre cose ho dovuto disabilitarlo perché sennò creava problemi e quindi l'ho dovuto disabilitare, vediamo come viene fatto. Ah, prima lo accendo, vediamo che cosa succede. Vediamo che c'è un Ma problema. la che... che gira lì sopra sta in attesa oltre di quello che dicono i sensori, anche di quello che gli mandi dei comandi. No, adesso sta in... i... è solo acceso, non, non, non, non sta girando nessun programma. Io adesso, quando faccio partire il, il browser, cioè il browser, il, il programma, lui la prima cosa che fa è connettersi a lui e allora lui si mette in attesa di ricevere comandi. Infatti, come vedete, ora parte, faccio partire Tomcat, parte il blue cover, e comincia a vedere il thread. Sta, sta spedendo i valori che, per tutti i sensori. Quindi, a questo punto, se io mando avanti i robot, purtroppo c'è un problema di coordinazione, lo devo vedere oppure muovere le braccia lo mando avanti e lo fermo oppure eh, abilito il suono ah, oppure anche il sensore di contatto Solo così <ride> suono in modo che si accetta i umori. Ok. Allora, vediamo un po' come viene fatto usati sono la versione java 7, e il server container è 7.0, i programmi sono alex.jsp, la webnxj.java, il bin, la e sensor, eh, vabbè, ci sono le librerie pc.com e blucov, il browser, internet explorer, Firefox o Google Chrome è la stessa cosa, ed Eclipse. No, la prima cosa che si fa è creare il collegamento Bluetooth con NXT, questo è un collegamento che viene fatto dalla macchina, dopodiché bisogna copiare le librerie eh, pccom.giar, .ja, .ja, nella directory lib di Tomcat, e eseguire il deploy dell della web application, il deploy è un'operazione. Eh, che fa, mh, come posso dire, mette insieme tutti i pezzi, diciamo così, che sarebbero applicazione aeropotica. Sarebbero alex.gsp, web.nxj.class e sensor sensor.serveret.class. Far partire da un cat e caricare la pagina. Vediamo le classi usate. Allora, l'nxt command... È la classe per la spedizione e la ricezione dei comandi da e per NXT. Il motor proprio questa volta, in particolare il motor B e il motor C, sono i motori collegati alle porte B e C che sono le gambe e motor A il braccio. Sensor port per gestire eh, la porta di un sensore, per esempio sensor SensorPort.S1 è e il sensore ultrasoni, collegato a sensore ultrasoni. e poi ci sono tutti i vari sensori, light sensor, sound sensor, in sensor, touch sensor. Vediamo la classe eh, nxt command contiene tutti i comandi da nxt spediti in, con il protocollo LCP. Come è fatto questo protocollo? Allora, nel primo byte contiene il, il tipo di comando. Per esempio, eh vabbè, lo, lo faccio vedere dopo, per esempio. comando di sistema con risposta. Esempio, questo è il tipo di comando che io sto spedendo all'NXT. Nel byte 1 il comando, per esempio riproduce un suono contenuto in un file. Dal 4 in poi è, eh, sono dati informativi necessari al comando, come per esempio il nome del file contenente il suono da riprodurre. Quali sono i comandi? Allora, cioè, se c'è scritto 0 e se male, eh, significa comando diretto con risposta, cioè praticamente ci si aspetta che l'nxt risponda a qualcosa. Comando eh, il byte 1, comando reply, comando di eh, sistema con risposta, co ehm, il, byte, eh, cioè il byte con valore 2, con le Comando di risposta, cioè quello che sta rispondendo l'NXT, 80 esadecimale, comando diretto senza risposta, 81 esadecimale, comando di, di sistema senza risposta. Questi sono i comandi di sistema, per esempio, open read, apri i file di lettura, che è 80 esadecimale, e così via, read è 82, e così via. Questi sono invece i comandi diretti: start, program, start, android e così via. Qui ancora i comandi diretti. Facciamo un esempio. Supponiamo che vogliamo chiedere all'NXT la versione del firmware. Allora, noi mandiamo un pacchettino di 2 byte. Uno, nel primo byte c'è scritto 1 che significa tipo di comando sistema corrisposta. Nel secondo byte c'è scritto 88 esadecimale che significa get firmware version. Comando ricevuto, qual è? Nel primo byte ci sarà scritto risposta, tipo comando risposta. Nel secondo byte, sempre 88 esadecimale, a chi sto rispondendo, è get firmware version. Il byte 2 contiene 0 è tutto bene un, un valore maggiore di 0 se c'è qualcosa che non va dopodiché c'è nel byte 3 la versione minor del protocollo byte 4 la versione major del protocollo nel, nel byte 3 eh, 5 eh, la versione minor del firmware e nel byte 6 la versione major del firmware significa che, io sto, che il, quel, la risposta sarà che il protocollo, la versione del protocollo è 1.2 e la versione del film è 1.3. Come vedete sono scritti al contrario i numeri perché supporta una notazione che si chiama Little endian. chiaro? Vediamo un po' la pagina come è fatta. La prima istruzione dice semplicemente questo. Allora, il bin associato a questa eh, pagina, sì che è la classe, un'istanza della classe WebNXJ che fa parte del package news. Gli diamo nome l'istanza del nome è il robot bin RobotBinIB. Gli diamo noi arbitrariamente. Scopo quale session sta a indicare che questa bin durerà per tutta la durata della sessione, dal momento in cui si starta il programma fino a quando si stoppa. Ci sono altri scopi? Cioè la sessione è la sessione. Certo la, la sessione è l'HTML, cioè fino a quando sono collegato. Sì, fino a quando tu sei collegato. Fino a quando non chiudo il browser. Fino a sì. quando non chiudo il browser, sì. Quella è una, è una vita di sessione, cioè la vita di applicazione fino a quando non chiudo. Il Tomcat application e poi ci sta anche la vita di eh, request, cioè dura soltanto quando spedisco e basta. <ride> e, dunque, dopodiché, vabbè, c'è il titolo test Alex e qui inizia la maschera che gli dice che quando succederà qualcosa a questa maschera devo startare. Il, la maschera Alex GSP dopodiché gli dico di impostare tutte le, proprie, le proprietà di prendere in considerazione tutte le proprietà della maschera set con set property tralasciamo un attimo questo codice che è codice Java sotto ci sono eh, dei comandi per costruire i bottoni che uno sarà il bottone avanti l'altro stop, l'altro indietro saluta bottone suono che quando clicco su quel bottone verrà eseguito il codice contenuto dentro il BIN. Il suono non fa altro che fare una get property della proprietà suono, che sarà on o off, quella che avete visto sotto. Il codice che cosa fa? Non fa altro, non fa altro che startare quella famosa servlet dell'architettura che avete visto. quindi dice string inizio prende eh, una variabile che chiama inizio dentro, dentro la sessione se non c'è niente significa la prima volta se non c'è niente inizio uguale okay, a e lo metto in sessione così la seconda volta lui lo troverà e non, non eseguirà più questo codice che cosa fa questo codice? non fa altro che richiamare la servlet, da quale farà partire il thread Okay. Allora, che cosa succede quando voi spingete il bottone indietro, per esempio? Viene eseguito questo codice, modo.b.backward punto punto va indietro, modo.c.backward. Punto punto con avanti va avanti, con stop lo ferma, niente di particolare, codice semplicissimo questo. Col saluto fa partire il motore A per due secondi. Se io spingo su abilita suono, se suono uguale a ON lo metto off, altrimenti lo metto on. Niente Ma siamo se nella servlet adesso. Questa non è la servletta, è servletta. Questa è il bin. il BIN. È il BIN Quindi che è, è associato gira. a GSP perché quando io interagisco superficie. sui eh, sugli sensori allora eh, viene intercestato dal thread che è stato lanciato alla servlet la servlet infatti è questa la classe servlet estende http e servlet quindi è una servlet tutti gli effetti la prima cosa che fa una servlet cioè, in, quando viene startata viene invocato il metodo init che non fa altro che istanziare i vari sensori sulle varie porte Se uno, se due, S3, S4 dopodiché viene invocato il metodo Duget, il quale che cosa fa? fa partire il thread fa partire il thread e rispedisce la pagina alex.gsp quindi il thread comincia a macinare a testare i cursori e i, i sensori e la pagina Alex viene visualizzata quindi sono cose che avvengono in parallelo queste. il thread che fa? quando il thread viene saltato viene invocato questo metodo che si chiama run il quale che cosa fa? prende il, la sessione dalla sessione prende, prende il bin che sta in sessione e si chiama robot bin name e comincia a fare i test sui vari tensori. se il touch espresso fa il beat quello che avete sentito se altri, ehm, dopodiché si va a verificare se, la verifica di un ostacolo che cosa fa? se c'è un suono eh, se, se il suono è off e la distanza di questo ostacolo questo è l'ultrasuono è minore di un certo valore, questo qua, sono messo 30 e il motore si sta muovendo allora io faccio eh, il post, eh, lo stop e faccio buzz quello che ha è esempio, il buzz questo invece è, è il controllo sul, sull'ottico se il valore del, della, della luce è maggiore di 50, mando avanti il robot. E poi lo stesso verifico l'intensità di un forte suono. Se il suono è ON è il di, di 20, e il valore è maggiore di 20, e il motore non si sta muovendo, lo faccio andare indietro. E tutto qua. Scusa, quindi il BIN rimanda prendi un bottone, il bin il eh, viene eseguito viene eseguito e quindi manda i comandi a no, no. Eh, la serverlet è un conto, il bin è un altro il bin esegue, eh, viene chiamato quando tu eh, bottone, premi un bottone per esempio però viene eseguito PC, sul pc? sì, ser eh, nel, nel, nel, sì nel server il nel server serv web. Invece eh, il, tre, il thread non fa altro che intercettare, cioè verificare, mandare dei comandi verso, verso il, il robot. Il, il robot eh, risponde, risponde a quei comandi dicendo lo stato, di, di, di, di, di, eh, lo stato dei, dei sensori. E a secondo quello che risulta viene, viene mandato un comando, sempre della Lego, l'ego communication protocol che fa andare avanti il robot, lo stoppa eccetera eccetera cioè in questo caso il robot è completamente slave di quello che sta girando sul pc lui intercetta comandi e fa azioni cioè sì. no, lo sta girando come nel primo no, esempio no, in questo caso intercetta comandi e fazia. quindi e... non c'è nessun programma caricato no, sopra in questo momento no in realtà poi vi farò vedere anche dei programmi caricati dentro e... Eh, questo è un annuncio cioè l'evoluzione di Lego Milestone. questo è il prossimo brick che verrà eh, venduto a metà de dell'anno che sarà chiamato EV3 della terza generazione Evolution 3 con le seguenti eh, caratteristiche può essere programmato direttamente nel brick avrà più memoria e potenza di elaborazione avrà firmware Linux firmware Linux e avrà porte USB e slot di espansione SD. Sarà, supporterà il wifi con piena comparabilità con piattaforma iOS, cioè della, della Apple e Android. E poi ci avrà anche un manuale di costruzione con 17 robot diversi. Qui ce n'è so, uno, per esempio, che rappresenta un serpente. Sì, infatti penso che gli appassionati di Linux faranno i dati del gioia a questo punto, perché ci stanno comuni immense sulla Lego, che si scambiano i, i progetti, cioè, adesso che c'hanno Linux è ancora meglio, no? Vabbè, questi sono vari link eh, legios eh, su geforge.net dove trovate i, i sorgenti della Legios, Lego.com e alcune e un paio di siti che gestiscono sensori tra cui alcune, alcuni sensori che sono proprio Arduino e, Ah, in particolare questo mio amico mi, mi, ha, fatto, mi ha spedito un, eh, un progetto che sta cercando di far partire un progetto di formazione di robotica in Italia per le scuole Webbot per i bambini per gli studenti, per i ragazzi vuole introdurre vuole insomma introdurre nelle scuole la robotica ma è un'iniziativa che sta cercando di portare avanti lui eh, non ho pure parlare. anzi pensavo che venisse invece sì, non è venuto. e va bene ho finito domande? ah beh una cosa che posso far vedere anche un programmino parte e così intercetta insomma la distanza ok adesso ho proprio finito se c'è qualche domanda io dimmi ma quanto viene uno di questi in maniera... questo lo, veramente quando l'ho comprato l'ho comprato anni fa me l'ha portato un amico dall'America quindi esisteva in Italia, l'ho pagato intorno ai 2,50, adesso sta a 300, mm -hmm. eh. e lo stesso forse è la versione nuova, però poi dopo ho dovuto comprare, ultimamente ho comprato anche qui la, la batteria, perché questo andava con l'estilo, È un disastro, perché ogni volta dovevo smontarlo completamente andare a mettere le stilo ricaricabili poi rimettere dentro il macello poi, poi ho comprato questa con un'ottantina di euro comprato, questo è il costo insomma sia questo che il carico batteria poi c'è tutta una serie di sensori poi Così? Uh -huh. No, ma che non cosa fai? Stavo provando a mandare il messaggio. Che cosa stai provando a fare? No, mi stavo associando con il robottino. Come <ride> <che> si chiamava? Con <ride> Bluetooth? Sì, eh. sì, no? eh, dopo, come fai a, a comandarlo? Nel prossimo, forse imparerò a fare a spedire comandi tramite Android. Ma tramite è se pure WiFi, ho detto WiFi. Questo, questo no, questo no, è il terzo è. il, terzo il terzo. questo è il sensore wifi. Succede, no, se no, è no. ultrasoni e no, no. no, no. come va? Allora beh, qua alla fine Che Ce lo trovo!